Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. danser. Non. Je, je dis, fois, ma Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Okay. Voilà, n'hésitez. Si vous avez envie, évidemment, si vous avez envie. 1, 2, 3. dentro fino a quando il tempo non la via fuori. La depressione è una grande illusione ci protegge 1, 2, 3, 4, con questa Ma va a mangiare? Ma fa per la del dracone se la meccanica del cuore, mi lo fai tutto tutta la... bere. A... Allora, la meccanica del cuore. Là, bisogna cantare. Chanté cantare della totale. Ah, ok, ok. Ma forse è una conosciuta. A primo per fare un set perché, voilà, cioè, Ma là, on, ma, sa, sa, sa, sa tu la connais. Ah, que, questa qui, si, si, si, si sente una volta e si cava Esatto, ça, ah, okay. tu la connais. Oh, combien de, de vite on a joué, questa chanson? On la giusto. On va la prendre, giustamente.